Ho sempre creduto molto nella formazione e quindi nella mia vita mi sono sempre documentato su quello che eh, poteva essere l'approccio al marketing, che ritengo sia una cosa fondamentale per chi ha un qualsiasi tipo di attività. Documentandomi ho sempre cercato di studiare, ho sempre cercato di capire come funzionavano le cose, però poi mi sono reso conto che eh, studiarle è un aspetto importante, ma applicarle all'interno dell'azienda con... Eh, Tutte le cose che bisogna fare quotidianamente non è una cosa diciamo, molto semplice e qui c'è stato l'incontro con Rocket Marketing che diciamo, da subito mi ha dato un'estrema fiducia diciamo, sulla capacità di realizzare le cose che io avevo in mente. Un po' di fiducia l'avevo da subito perché la persona che mi ha consigliato eh, Rocket Marketing è una persona che come me è diciamo, appassionato di quello che è il discorso vendita marketing e quindi mi incuriosiva l'idea di eh, conoscere persone con le quali lui collaborava e avendo stima e fiducia nelle sue conoscenze di conseguenza mi sono fidato un po' di più nell'ascoltare le proposte che Rocket Marketing mi faceva in realtà valuto sempre le proposte che mi fanno ma non ho mai trovato grandi riscontri eh, perché in realtà credo che di agenzie che curino il marketing a 360 gradi io personalmente non ne ho conosciute eh, ho sempre trovato agenzie che curano l'aspetto pubblicitario in maniera più o meno insomma, esaustiva ma in realtà il marketing a 360 gradi no il primo incontro è stato particolarmente piacevole perché in realtà più che propormi quello che loro avevano in mente, come giustamente hanno voluto ascoltare quella che era la mia realtà. E questo nel primo incontro nella sede. E successivamente poi loro hanno fatto una cosa che mi è sembrata essenziale che è quella di ehm, venire nella, mia, nella nostra sede, per capire realmente come, come si muovevano alcune dinamiche aziendali e questo mi sembra molto importante. In realtà non ho mai avuto dubbi sull'inizio sull del rapporto con, con Rocket Marketing perché le cose si sono mosse esattamente come io immaginavo dall'inizio. Il percorso con Rocket Marketing è stato abbastanza completo perché a parte una prima analisi estremamente dettagliata, numeri alla mano della propria azienda, perché avere i numeri della propria azienda è una cosa fondamentale per poter iniziare a fare qualunque tipo di percorso e qualunque tipo di innovazione. Dopo aver sviscerato un po' di numeri, dopo aver parlato di obiettivi, dopo aver parlato ovviamente anche di budget, di quello che uno può e vuole spendere per innovare, per crescere nella propria azienda, abbiamo avuto un incontro all'interno della mia azienda, abbiamo avuto un colloquio, loro hanno avuto un colloquio con i miei dipendenti, in maniera molto intelligente ritengo senza la mia presenza per capire quello che realmente i miei dipendenti pensavano dell'azienda perché non sempre i dipendenti sono trasparenti col proprio titolare, soprattutto aziende come la mia che è una piccolissima azienda con tre dipendenti. Successivamente l'analisi è stata completa e abbiamo è iniziato un piano di sviluppo aziendale. Gli obiettivi raggiunti ad oggi, siamo ancora all'inizio, quindi insomma la cosa avrà sicuramente un'evoluzione positiva, è quella di avere una serie importante di contatti, di contatti ovviamente di gente che è atterrata sul sito, che ha visto quello che facciamo, che si è interessata a quello che facciamo e non i classici like che in realtà non servono a nulla, eh, quindi di potenziali clienti. Chiaramente il loro lavoro e il nostro insieme è quello di creare una struttura e una situazione accogliente per il cliente e loro in questo eh, mi danno anche guardandolo dall'esterno una grossa mano e in più mh, ripeto abbiamo una serie di contatti alcuni dei quali eh, stiamo parlando di mesi e eh, non, non di anni Alcuni dei quali si sono concretizzati con clienti abbastanza diciamo, fidelizzati che sono son arrivati per fare i loro primi ordini e che eh, diciamo, hanno continuato a diciamo, preferire la nostra azienda. Ora stiamo lavorando proprio su questo, sulla capacità non solo di far arrivare i clienti, ma di farli vivere una bella esperienza. Quindi organizzandosi fortemente in azienda per farli vivere una bella esperienza. E loro in questo mi stanno aiutando, perché il problema di un'azienda credo oggi non sia quello di prendere i contatti, di prendere i contatti di persone interessate ma anche eh, di, di, di poter crescere come dire, in una sorta di armonia aziendale perché non è possibile crescere in maniera esponenziale se non si crea delle, delle, una struttura di base ben organizzata ecco quello che io vedo di differente di questa, di questa agenzia di questi ragazzi rispetto ad altre situazioni e che il loro lavoro non si ferma al dire io vi porto, ti porto dei potenziali clienti, eh, ma loro guardano l'azienda la, la, a 360 gradi, quindi è, questo è molto importante. Sì, io mh, sono estremamente soddisfatto di questo rapporto e ripeto siamo ancora all'inizio, ehm, perché io loro li sento dei consulenti, delle persone, devo dire, a volte li ho chiamati anche per cose che esulano il, come dire, il, il, il rapporto contrattuale che abbiamo. E quindi sono persone disponibilissime e chiaramente con una certa competenza che mi danno la possibilità di sentire persone vicine che posso chiamare in ogni momento per anche delle idee che mi passano per la mente che riguardano ovviamente il, il lavoro e so di avere dall'altra parte delle persone che mi stanno, competenti che mi stanno ad ascoltare. Sì, eh, mi è capitato di mh, parlare di eh, sviluppo aziendale con altri miei colleghi. Devo dire che quando mi hanno chiesto agenzie che mi danno una mano su una pagina, sui social, io gli ho detto che, ho sempre detto che non ho mai consigliato Rocket Marketing perché eh, credo che molti imprenditori debbano eh, cogliere l'idea del marketing, che non è quella di creare, un, di creare e gestire una pagina social, che è una cosa semplicissima che può fare qualsiasi smanettone. Eh, credo che gli imprenditori debbano prima acquisire la maturità di capire che il marketing è, è una forma totale di, ehm, come dire, di ristrutturazione aziendale proiettata alla crescita, quindi quello della pagina social è solo un piccolo aspetto. Nel momento in cui ho trovato imprenditori, eh, colleghi che, mi hanno, eh, che hanno compreso questa filosofia, io ho consegnato e consignerò sempre questa, questa agenzia, questa, questi ragazzi, eh, perché eh, mi sono trovato benissimo e perché riescono a cogliere gli aspetti dell'azienda a 360 gradi. Questo credo sia la cosa più importante.